Generalmente quando mi mandano una canzone da mixare chiedo spesso ma dove è stata registrata, in che ambiente, con quale microfono e spesso mi viene detta la frase che più odio. No bro, io registro col cellulare. Quindi allora sostanzialmente so che molti di voi, eh, pure tu, avranno cercato su internet come mixare una voce registrata dal cellulare. Lo facciamo, buttiamo giù otto barre, tanto per avere un qualcosa da lavorare, e vediamo di capire come eh, rendere al meglio, anche se si registra con un'applicazione del telefono, una, tipo registratore vocale. Consenti, consenti, consenti... E vediamo che ne esce fuori, che dite? L'inizio lo metto dalle casse, così almeno poi sincronizzo, insomma, il volume, ok? Allora, andiamo di cassa, qui si va in rack. Innanzitutto, per registrare bene a un telefono, se si sta troppo vicini, vengono fuori le puff, puff", quelle robe lì. Mm. Troppo lontani si sente la stanza e la voce arriva molto fine. Bisogna avere un'intimità con il telefono, quindi la distanza, bene o male, è questa. Guardate, Hermes, più o meno, la distanza è questa. Ci sono due nasi miei, tipo. Più o meno, esatto. Mm. Giù. Ehi. Hey. Hey. Se tipo sono zozze, solamente con i meme. Poi urlano allo stupro se utilizzo le catene. Uscire il cazzo in chat quasi quasi non mi conviene. Lo metto su CMC, così magari usciamo insieme. È vero, senza accento mentre mangio pasta a me meno. Ho ucciso un uomo, ma il coltello era di uno straniero. Chissà cosa scriveranno sul terreno. La violenza si perdona, ma una gonna corta meno. Ah, ok, abbiamo il nostro file, salvato e adesso lo mettiamo sul progetto e vediamo com'è ok quindi andiamo sostanzialmente a mettere a tempo togliamo quello che non ci serve io generalmente faccio così così almeno mi diventa Vav e quando zoom l'onda non si varia ok? non varia allora, diamo un ascolto prima di tutto. Se ti me sono zotto e solamente con i meme. lo Se utilizzo le catene, uscire il cazzo, in chat quasi quasi non mi conviene, lo metto su così, Magari usciamo insieme, è vero. Mentre mangio, porta a me la meno. Uccide un uomo, ma il coltello era più uno straniero. Chissà cosa scriveranno sul pirano. La violenza. Ok, generalmente quando si lavora con un cellulare o quando la qualità è scarsa. Si tende sempre a fare tantissimi interventi per eh, riuscire ad aggiustare quello che è effettivamente la qualità del suono. Allora, come la penso io? Innanzitutto, non mandare a mixare una roba fatta dal cellulare, risparmi i soldi e comprati un microfono, ok? Con poche centinaia d'euro, comunque, come vi ho già fatto vedere, si riesce a fare robe notevoli imposti notevoli quale ad esempio la macchina eccetera però qualora voi doveste mixare un prodotto fatto da telefono perché non avete a disposizione un microfono e neanche soldi per andare in studio vi consiglio di il mio approccio è quello di ascoltare invece di partire subito a nastro equalizzatori compressioni tagliamo bustiamo perché mancano le basse ci sono troppe medie capire qual è veramente l'intervento giusto da fare e usare meno, eh, meno cose possibili perché già comunque la qualità non è delle migliori dovessimo poi andare a mettere su 50 equalizzatori, 70 compressioni si sa che comunque fa bene una cosa ma fa male un'altra quindi sostanzialmente si rischia di fare più male che bene allora, primissima cosa che faccio è quella di eh, regolare intanto i volumi non vorrei magari... Andare in distorsione anche nei plugin. Con i meme, poi urlano lo stupro se utilizzo le catene, uscire il cazzo in chat quasi quasi non mi conviene, lo metto su CMC così magari usciamo insieme. È vero, senza cento mentre mangio, passa a me la meno. Ho Ucciso un uomo, ma coltello era di uno straniero. Chissà cosa scriveranno sul terreno. La violenza si perdona, ma una gonna corta meno. È ironico? Eh? Tendo a dire a. Uh tendo a dire perbenisti che è ironico nel senso, non pensa realmente quello che ha scritto, lo dice proprio contro chi realmente fa certe accuse eh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 Tipo sono zoste solamente con i meme. Poi urlano lo stupro se utilizzo le catene, uscire il cazzo in chat. Quasi quasi non mi conviene, lo metto su cemici. Così magari usciamo insieme. Ci sono due interventi primari che vorrei fare: quello di eh, alleggerire un pochino il um, una zona altissima e uh, una zona media. Ora vi faccio vedere, mettiamo un Pro Q3. Così possiamo vedere se farlo a livello dinamico. Oppure no?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 e un filo eh, proprio dove sento il fastidio delle e altissime frequenze, perché vorrei andare a enfatizzare quella zona lì. Potrei ricreare anche una zona di basse dove effettivamente la voce è assente, dato che è stato registrato da un telefono, ma si sentirebbe che c'è del rimbombo artificiale, quindi tanto vale saturare la zona alta che già abbiamo. Eh... Hey.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 Se tipo sono zozze solamente con i mame, poi urlano allo stupro se utilizzo le ca... Adesso devo levare la stanza, vorrei provare il giochino che ho fatto anche nel video della doccia, se non avete visto c'è il link qua sopra, andiamo con un transient shaper per distruggere un po' il sostegno delle medie.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 Se tipo sono zozze, solamente con i meme. Poi urlano allo stupro se utilizzo le catene. Uscire il cazzo in chat quasi quasi. Non mi conviene, lo metto su CMC, così magari usciamo insieme. È vero, senza accento, mentre mangio pasta a me l'ameno. Ho ucciso un uomo, ma il coltello era di uno straniero. Chissà cosa scriverò sul terreno. La violenza si perdona, ma una gonna. E a questo punto, cosa che non ho fatto all'inizio, perché sapevo di arrivare più o meno in questo punto critico del mix. Andare a mettere su de esser se ti pensono con i meme fat quasi quasi non mi conviene lo metto su cmc così magari usciamo insieme è vero senza accento mentre mangio pasta a me la meno ucciso un uomo ma il coltello era di uno straniero sì, si è molto aggressivo ma va bene così se ti pesano so se solamente con i meme poi urlano lo stupro se utilizzano Vediamo di rimuovere un pochino di rumore di fondo con un NS1. Messo magari all'inizio della catena e non ora. Se tipo sono so, solamente con i meme. Poi urlano allo stupro se utilizzo le catene. Usciro il cazzo in chat. Quasi quasi non mi conviene. Lo metto su cima: così, Magari usciamo insieme. È vero, senza cento mentre mangio a a me. Dobbiamo creare una stanza perché mi, mi sono ancora un po' finto. Ok, vado a mettere questo preset che ho scoperto ne parlava Waves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 Se ti sono non so se solamente con i mame. Poi urlano lo stupro se utilizzo le catene. Uscire il cazzo in shot quasi quasi non mi conviene. Lo metto su CMC così magari usciamo insieme. È vero, senza cento mente. Non è consigliabile. Mettere un riverbero così lungo su un rappato così veloce. Però non ci sono extra bit, vorrei tentare la, la sorte.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 Se ti fessono il suo, e solamente con i mame Poi urlano lo stupro, se utilizzo le catene Uscire il cazzo in shot, quasi quasi, quasi. Non mi conviene lo tu su CMC Così magari usciamo insieme È vero, senza accento Mentre un mangio porta a me la meno Ho ucciso un uomo, ma col tale era di uno straniero Chissà cosa scriverò, andò sul tirreno La violenza si perdona, ma una gonna corta meno.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 che ne pensate raga? Può andare? Vi piace? Io sono veramente soddisfatto, pensavo molto peggio, come al solito, mi, mi sottovaluto forse. Vi faccio risentire il con e il senza, si sentirà vabbè un pochino di fruscio di fondo per, perché è dovuto dal discorso di, del saturatore, mentre quando è tutto spento al discorso dei ventilatori. Però basta un attimo nel senso mettersi lì e fare le pulizie di entrata e di uscita e quel problema li svanisce totalmente. Talking about the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 Soprattutto per. ho visto che chi comunque mi segue eh, è alle prime armi e alle prime esperienze nel campo di microfoni, quindi registrano col telefono, mi passate spessissimo roba su Instagram dicendomi guarda è una roba che ho fatto col telefono e poi mixata in Audacity o su Reaper. Io spero per tutti voi veramente di riuscire a darvi un salto di qualità, ok? Se questo video vi è piaciuto oppure se conoscete qualcuno che regista con il telefono mandateglielo e vi ringrazierà io vi ringrazio invece voi per essere rimasti fino a questo punto vi invito a iscrivervi e lasciare magari un commento con su scritto qual è il vostro problema nella fase di registrazione o di mixaggio e vediamo sempre di risolvere tutto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video